Anastasia conti i soldini sì, che è... Esatto. è arrivata la fatina esatto quindi stanotte è arrivata la fatina le abbiamo trovati dove? Sì è, no. è sotto, al... Al... Al cuscino. Esatto. sotto il cuscino esatto è vero quanti soldini ti ha portato la fatina sì. tanti? Di ai tuoi amici che hai perso un dentino sabato e uno ieri che era mercoledì vero? Fai vedere il sorriso? Bellissimo amore mio